Ciao a tutti ragazzi, siamo Dermetix E Marco007 E con noi c'è anche... Tingo! Bene, oggi siamo tornati su Among Us Faremo qualcosa di diverso dalle partite, dalle partite solite Cioè, praticamente, cheateremo nei giochi Però, non in modo come fanno i bambini Però, in modo più divertente Quindi adesso troviamo ah. una lobby pubblica E andiamo Ok, bene ragazzi, siamo in una lobby pubblica Come funziona questo troll cheat? Allora, noi... Uh, ci aiuteremo a vicenda a, a trovare l'impostore. Ma qui c'è il twist. Se uno di noi è l'impostore, E ovviamente mostriamo giochi solo perché stavainstartando col. Quel... Mostriamo solo le partite in cui uno di noi almeno è impostore. Dobbiamo far vincere questo impostore e però allo stesso tempo dobbiamo uh, subito buttare quell'altro il suo compagno impostore. Quindi oh. praticamente dovevamo cercare di sviare i crewmate da, da trovare il nostro amico impostore Ovviamente, ov ovviamente eh, avrendo se quasi sempre la maggioranza dei voti in ogni caso visto che siamo in tre um, e Possiamo anche lasciarci la libertà di fare qualcosa di davvero molto Io sono impostore raga, io e il Ciano Ok. Perfetto, perfetto. non mi andava a spiegarlo di nuovo Ora, ora, ora, dove... ora se io seguo il Ciano e aspetto che faccia qualche cretinata e poi lo, lo accuso subito Facciamo un meeting bello bello Io faccio qualche tassa Bene ora spammiamo il ciano nah, Possiamo accusarlo quanto vogliamo <ride> Pure Just il marrone ci, ci sta credendo Vabbè è normale <ride> Vabbè votiamo che tanto siamo già in, maggior in maggioranza Sì. Avendo, avendo tre voti dalla nostra parte, a meno che qualcuno di noi non muore, possiamo sia chiccare perso istantaneamente, perché bastano tre voti per chiccare qualcuno. Quindi possiamo fare roba divertente. Poi possiamo anche votare chi vogliamo. In questo Ma caso. Quindi adesso. Eh, gli unici due che rimangono, oltre a noi tre, ovvero il nero e il marrone, cioè, cosa facciamo con loro due? Allora, uno lo uccidi, e l'altro lo torturiamo. <ride> sì. Ok, mi piace, <ride> mi piace. Ma assicurati che... che siamo in più di 4 Cioè che siamo in 5 Eh no, mi sa che siamo solamente 4 Perché uno ha leftato no. Quindi non Vediamo, aspetta continuo, continuo gli admin. Allora, ora dobbiamo seguire il nero Allora Ok, sì, Marco Adesso tu fai le cose più sospette possibile Venta lì davanti uh, <ride> eh... Sì, dovete dirmi dov'è il, il nero, il black oh, No, non in realtà uh, sì. Sta, siamo solo noi tre in partita. Bruh. Seriamente. Crewmate. Chi è partita? Oh, sono io. Sono io insieme a Dayem. Il rosso praticamente. Ok. Ping. Ok, seguiamo il rosso un po'. Cavolare. Marco ha aumentato la velocità perché fa schifo. <ride> non ho meeting. Marco non hai messo i meeting. No, Ma non ho messo tevo... meeting. <ride> Sei un idiota, sei un idiota. Io te l'ho detto io. 50 volte. Ora devo riportare. Allora, potrebbe cosa. essere eh, un'idea per chi cala. Adesso io, kill io, uno. Riportiamo il corpo, e eh, io, tu, e ok. Accostiamo tutti il rosso, ok. Red sus. Esatto. Baked fix reactor. <ride> Uh, il brutto dice sta dicendo che il viola ha peccato una task. <ride> Red first, then purple. I okay. am not. <ride> yep. Ecco qua, bene adesso iniziamo a divertirci. La maggioranza dei voti qua entra in I am less the game. I am impostore. Impostore. Wow, che scandalo, signori, non lo sarei mai aspettato. <ride> Bene, scegliamo vedere. la nostra prima vittima. Ora allora, Marco, tu devi uccidere adesso di fronte a me. Io devo riportare fra i finta che non siamo in successo. sì Ma perché il cooldown è di 40 secondi? Ma. <ride> è colpa mia, Dopo aggiusto queste le... impostazioni, ah. vabbè, De uccidi pure il blu davanti a me. Non mi interessa. Eh, devo... lo so, ma c'è pure il cooldown aspetta. attivo. cioè, devo aspettare 10 secondi. Possiamo accusare il. il verde di averlo fatto. Se soffrite di mal di mare vi consiglio di non guardare questo video No Marco comunque alla <ride> prossima devi mettere le impostazioni come dovrebbero essere Eccolo, ecco oh, Stanno in security, so. stanno tutti alla parte sinistra Ecco raga ho mentato davanti al ciano, adesso chiamerei il meeting Uccidi, non può, uccidi non qualcun può. altro nel frattempo, uccidi qualcuno, uccidilo. Oh, bravo Non può chiamare nessun meeting, io sto seguendo il blu <ride> Ok, chiamo blu <Bluetooth>. un <ride> Following me, <ride> oddio quella custodò Purple, ma che cazzo? Quindi, quindi votate tutti il, il blu. Ma io voglio mostrarlo. votare il purple. Okay. Ah, ma è morto! Okay. Eh, so. Votate il blu. e sì, votate il blu. No! <ride> quindi ho visto, ho visto Black uh, camioncino, perfetto. Camion Abbiamo marchato come è spiccato. Adesso la prossima cosa che devi fare, Marco, è uccidere qualcuno di fronte a qualcun altro, che non siamo i <ride> Beh, adesso E' fatto in faccia a tutti praticamente <ride> <ragazzi>. <ride> E non possono Sanno fare i viti fin fino a quando non uccidono <ride> È divertentissimo, sono tipo perplessi, cioè stanno riflettendo sulle decisioni. minuti C'è per mettere di fronte a loro ma non di fronte a noi Come se non lo sappiamo che lei fa queste cose, non, non crediamo a loro Va bene, va bene sì, arrivo. Fatto. Vai. Il blu mi ha visto, mi sa Ok, <ride> eh, adesso sì. accusiamo il blu <ride> Sì <ride> What do you have to say? <ride> <For any time. ride> io ho votato. It's blue. E blu. il blu, il verde, mi sta chiamando su Discord. Um, io ho votato il blu. Il blu. Lime l'ha votato veramente. <ride> <ride> Bene, ora è solo lui quindi. Però lo dobbiamo allora, seguire finché non, non chiamare... quitta. Ok Marco adesso devi ventare di fronte a Lime, però non di fronte a noi Ok, Marco vieni, vieni di sotto, mar Marco Rosa Adesso Marco venta lì di fronte a Lime Ho fatto Ti ha visto? Ah, mi dispiace che non possiate vedere, sì mi ha visto Però non può chiamare il meeting, ovviamente <ride> È letteralmente bloccato di fronte a persone che non sanno che, che sei tu Però lo sanno in realtà Oppure in navigazione, vai Vai c'è va il cooldown scaduto. lo faccio? Sì sì Vai vai Ok, vedo il corpo in, eh, sulle telecamere Uno scappa, ancora online Scappa, quando vedo il line passare Il <ride> line non, non ha riportato, raga non, non, non ha riportato, nemmeno ha riportato Riporta tu e dite che, ah, di che, di, di che è stato caos No, no, no, no no. Uh, aspetta, mo dico Black I Saw You Però alla fine voto è lui Ora votiamo il Lime. <ride> Anzi no, tu schifa. Schifa, Mark. Schifa. Ok. <ride> Sarà morendo lì oh. l'altro, aiuto. Non <ride> possiamo farci più nulla, nemmeno se volessimo. Perché non ci sono meeting siamo in tre, quindi muore uno e finisce il gioco. <ride> uccidi uccidi Chaos. No, non mi troverai mai vivo. Mi troverai solo morto. In admin. Ma se, mi uccidi, se non mi uccidi entro 10 secondi Vi andrà a uccidere line Eh si sì, ma c'è il cooldown ancora non carico Tra 15 ah. secondi scade Ah ok va bene dimmi quando scade Ah eh, eh, Mi è che non è servito <ride> Aspetta scrivete GG vi prego Scrivete <ride> i GG GGG <nella> <ride> Okidoki, abbiamo iniziato. Dovremmo aver iniziato se non mi è crashato. Ok, chi è il postore? Yeah. E sono di nuovo io. Eh, L'altro invece è lime Rolex. Okay, seguiamo seguiamo tutti il lime. Uh, uccidi qualcuno. Tu non no, segui di fronte... il lime, vai a uccidere gente, tipo, Ok, beh, Aspetta, li Uccido davanti ai vostri occhi. Oppure posso. Cioè, devo fare, diciamo, il serio. Uccidi il marrone. Tipo, oh, fai il lime. quello che vuoi, non importa. Cioè, per, qualcuno... ora, per ora cerca di non fare mosse azzardate. It's slime. Chi killed in. No, front. non voglio scrivere slime. Slime fake. il giallo è quello più sospetto perché ti ha letteralmente visto. Quindi non lo devi uccidere. Il giallo è l'unico che non devi uccidere. <ride> e ce la lasciamo fino alla fine della partita. Sì. Quindi. Sì, certo, Votate lime Orang Vot lime. Ecco qua. Il lime e il giallo hanno votato l'altro impostore. Oh, certo. no. oh no, Rolex. Ok, andiamo, andiamo a fixare comunicazioni come dei bravi crewmate. Vero? Siamo rimasti mm. solo in 5. Una di noi quindi, raga, che devo fare con. C'è il giallo, e quindi lo lascio per ultimo il giallo deve essere quello che... eh io che non dobbiamo... lo faccio io me ne vado il giallo, il giallo deve essere quello che torna ah, Allora a questo punto chi lo davanti ai suoi occhi l'arancione ok? si sì, si sì, sì. fai quello che vuoi no, no. Deve, deve pensare soltanto che siamo stupidi e non, non capiamo che l'ha ucciso lui è fitting oh, <ride> mio... l'ha visto wow. Lo scrivo ai hey, poops in avent vi prego cosa? ok <ride> quindi no, io, io ora do, è, una nuova, è una nuova task e scrivo orange sus però non l'ho votato voto me stesso però non <ride> mi, mi votate, voi votate votate tutti voi stessi chi? no no non voterete stesso, eh vabbè adesso <ride> metti questo è persa. perché ci siamo votati noi stessi eh, votate me votato vota me, vota no. me hai votato me Billy non io ti ho sento votato, io ho votato me stesso Vota lui, vota okay. lui, allora. Voto te, allora. Ecco, così facciamo... Ma cosa? Ho visto? Avevo, avevo già premisto tutto, avevo premisto tutto. Nessuno ha votato chi doveva, tra <ride> il giallo. <ride> bellissimo. Ok, ora devi uccidere l'aranciano di fronte. majestico. Yep. Ancestrale. Mentre io e Marco andiamo a fare... Beh, uccidi io, uno Marco di, uno di questi. questi. Uccidi uno di questi, vieni qui. Oddio, dobbiamo Spendiamo ripararlo. Se no, la partita finisce subito. Io lo a Rayno. Due Fallo pure tu. Fallo pure tu. Non carlo. Fatto. Fatto. Appena, appena arrivo, io due minuti dopo. Che, che Marco arriva. Vieni, vieni. Lo vieni. faccio io. Chiamami. Mi chiamami. Me. <ride> Fammi indovinare. Just uh, wanted to say hi. Vero. No, lo devo dire io quello. <ride> Vabbè closed the doors <ride> <ride> l'arancione sta usando il giallo <ride> Bellissimo. Allora, eh, facciamo voto... che votiamo l'arancione oppure schippiamo. regale io già me ma la vorrei tenere votiamo fino alla fine. fine votiamo l'arancione la hai ah. poop ma è stato Yeah. Bene, adesso arrivo alla parte dove devo killare uno di voi due davanti ai suoi occhi, vero? Sì, venta, sì, ehm... fai tutto quello che vuoi, l'importante è che. Sì. Aspetta, io devo chiamare ancora il mio meeting però, prima che fai qualcosa Lo voglio vedere eh, sbottare per l'ultima volta ti dice, è il nero, è il nero, aspettetelo di votare a casa Lui si stava chiedendo come, ha fa come hanno fatto a votare l'arancione, senza <ride> contesto <ride> Ok, adesso chiamo il meeting ma dai, l'abbiamo già fatta sta battuta, non puoi farla a tue volte. Devi fare un'altra battuta. Ancora non ha capito che lo stiamo trollando. Io ho chiesto a qualcuna un euro per Minecraft. Adesso che facciamo? Io direi skippiamo. Pink sus. E poi però skippiamo, esatto. Io scrivo Black Kinda sus. Vorrei un kebab per piacere Votate black, black, please Ok, ora Ora uccidi uno di noi due davanti al giallo Quindi, eh, sì. eh, tu fatti seguire dal giallo qualcosa E uccidi uno di noi due Uccidi me, uccidi io di me si raffo, Mi offro io Però se il cooldown tra 15 secondi scade 15 secondi, no? ah è vero, ho messo 20 secondi, non 10 Ok ma ah, io esatto. scappo, se mi riesce a uccidere sta qua il giallo, quindi se mi vuoi uccidere uccidimi ora. Ok No! <ride> eh, ok, morto! Non l'ho no, <ride> chiuso io, zio, l'avrei chiuso l'altro impostore! È ancora vivo! Sto <ride> so qua, sto qua. Ah, ok. Uccidi qua. Ti kill? Sì. Aspetta. Oh, sto qua. No mi ha killato <ride> E ora quindi? ora skin no pink Pink ti prego dammi ragione pink scrive tipo it's myself veramente lo troviamo di brutto così oppure di uh u chi devo votare Se stesso e marco deve seguire quindi che faccio voto billy Schifi sì. ok dai Alex <ride> Non <ride> vinciamo mai <ride> genuinamente. E adesso GG raga GG Non mettete i GG in ciò non sta nessuno Ma allora siamo rimasti solamente noi tre. Chi è l'impostore Io oh. Sono sì, l'impostore Finiamo ah, con l'impostore okay. Yeah e chi è? Eh, il marrone l'altro. Eh, Lo clicchiamo okay, subito, no. ok? Ma tipo fast, va bene. Eh, uccido qualcuno a caso, così diminuiamo i voti. Tipo, ce cioè, sarà qualcuno sì. in electrical? Ecco, morco. Come osi rubarmi il nome? Buongiorno, signor... Eh, signor arancione. Oh, ma nessuno fixa, no? <ride> no, no, visto. il marrone. Però I saw... A brown pup start! Perché hai detto start? <ride> Sicuro start! Oh no! Billy Vent Billy Vent Billy was with me Brownie Vented it's, it's Borneo it's Borneo perché <ride> Borneo <ride> è un'isola di Borneo I'm, I'm, I'm, I'm not went I'm not went I'm due the tassi. the tassi. 100% made in China <ride> Beh quindi il marron si chiama io sono il sì, Break adesso. Wow, era un impostore. Io, uh, io sono il... Era un impostore. Hmm. Suona molto bene, no? Bene, quindi adesso okay. abbiamo okay. la parità dei voti, no? Quindi Bile adesso diciamo che... Ti la puoi parità libero. dei voti! Oh, no. <ride> sì, uccidiamo Orni. Troppo per uccidere te. Vabbè, cena. Reporto. No, non è il reportare. No, andiamo... non è il sì. Andiamo prima di uccidere altra gente. Tipo, tipo caos. Scappate. Non riportare i corpi. Scappa. È pericoloso stare vicino a un cadavere, sai? Potrebbe arrivare una mosca gigante a rapirti la Potrebbe famiglia. Potrebbe arrivare una malattia. No, Ma... Ma è venuto il Green. Mi ha visto ballare sul cadavere. Adesso <ride> direi che sono io. Tipo. Where corp. corp Belk Pink I am Electrical Ok <laughs> Orang I'm dead They are the body Chi votiamo? <laughs> Chi votiamo? Orange Io stavo... oh, il ritmo del corpo morto è bello. <ride> per questo stava ballando. Quindi. Bene, adesso faremo vivere online le pene dell'inferno. Si, sì. <ride> yeah. cioè, È presente il 40 girone dell'inferno di Dante. Dante esatto. Alga. Ah, raga, e... ma è lo stesso di prima questo. Mi sa. E among gas il, nah. il trentesimo girone di Dante. Di Among Us che non puoi fare i meeting e, Ma non è... e ti stanno tutti inseguendo nessuno Venta sai. Billy, venta, ti prego. Sei laggando a Simon. Venta Billy, venta. Sei laggando Marco, oh, Marco, stai laggando Marco, Marco, sei laggando Marco. Ah! Città, <ride> ah! Marco. Ok, questo era un video di trolling su Among Us. Mettete like e iscrivetevi. Uh, il prossimo video forse sarà sull'altra mappa oppure persino su quella... Uh, nuova che verrà tra poco uh, Alla prossima, ciao Ciao